Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vi mostro questa bellissima maglia dei Golden State Warriors una maglia retro che ricorda i colori del passato! Questa maglia dei Golden State Warriors è prevalentemente blu con splendide bordature gialle e rosse. La canotta presenta scollo e giromaniche a costine stampa del nome della squadra e numero 30 sul davanti. Nome il numero del giocatore sulla parte posteriore il numero 30 è quello di de uno dei giocatori più conosciuti e forti dell'NBA un vero e proprio specialista dei tiri a 3 Stephen Curry il modello è realizzato in mesh a doppia maglia e grazie alla tecnologia DryFit la pelle resta fresca e asciutta questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere, riciclato al 100%. Questa maglia è favolosa, di quelle che ho visto dell'NBA, una delle più belle. Nella mia classifica prende 5 stelle. Ottima qualità, veramente con dei colori bellissimi. Qui in alto trovate il costo, che per questa maglia, con dei tempi di spedizione così veloci, questa è arrivata in 15 giorni, è bassissimo.